Siamo qui in Piazza Castello, appena giunta la manifestazione di Fridays for Future, che è partita dal camp ed è arrivata fin qua. Siamo qui con Stefano, attivista di Fridays for Future. Stefano, questa sera andrete al festival Alta Felicità di Venauz. Perché andrete a questo festival? Esattamente, questa sera assieme a diverse centinaia di attivisti da tutta Europa ci raggiungeranno al Festival Alta Felicità a Venaus in, in Val di Susa perché appunto questo festival portatemi molto vicini a noi e intrinsecamente legati. Il Climate Social Camp è riuscito appunto a portare migliaia di persone da tutta Europa, fino a qui noi oggi vogliamo appunto portare tutti gli attivisti dell'Europa e del mondo a Venaus a vedere uno dei scempi ambientali e climatici che viviamo sul nostro territorio. Parliamo appunto di un territorio che dovrebbe vedere la costruzione di un'opera climaticida che causerà le emissioni in atmosfera di 10 milioni di tonnellate di CO2 all'incirca quando il nostro obiettivo è quello di diminuire le emissioni il prima possibile. Oltre a questo c'è la militarizzazione di un territorio, un impatto sociale devastante, un impatto devastante anche per le acque. In questo periodo di sic sic siccità, lo stiamo vedendo sulla nostra pelle in Piemonte, l'acqua è un problema, la siccità è un enorme problema e di questa sera assieme appunto a diverse centinaia di attivisti e attiviste da tutta Europa ci riuniremo per un nuovo camp all'insegna della, della socialità, della giustizia climatica e sociale per stare assieme e appunto vivere nuovi momenti di lotta in Val Susa. Grazie. Grazie a voi.